Ah, buongiorno, buongiorno e bentrovati in questo nuovo video io sono Iris, sono un'esperta di Astro Center Italia e vi do il benvenuto, il benvenuto e benvenute in questo nuovo video dove andremo a guardare insieme quali saranno le previsioni per il segno zodiacale del Sagittario per l'anno 2019 partiamo subito con nostro, i nostri simboli e vediamo che cosa ci indicano ah una carta abbastanza tosta, diciamo così, nel senso che questo è il, eh, il crociato che appunto mette fuoco e fiamme a una città e parte spada tratta. Cosa potrebbe voler dire? Diciamo che potrebbe, potrebbe significare per i, segni, per i nati sotto il segno del sagittario di eh, che questo è arrivato il momento di eh, veramente... Seguire la propria strada, seguire la propria vocazione, non avere paura di sbagliare, non avere paura di fallire, non avere paura di lasciare indietro il passato, no? anche questa croce nera indica un po' di staccarsi da tutto ciò che è passato e avere il coraggio di seguire i propri ideali, ehm, i, i propri desideri, le proprie passioni, eh, il, laddove ci porta il cuore come diceva la, la Tamaro è arrivato il momento di dare spazio a quelli che sono i nostri sentimenti altrimenti ci sentiremo sempre un po' frustrati, mancanti di qualcosa invece non c'è più tempo di queste cose ma bisogna veramente agire e infatti la carta successiva è la ruota della fortuna quindi che cosa vuol dire? che effettivamente se abbiamo il coraggio di osare possono arrivare uh, delle splendide opportunità uh, che qualcuno potrebbe attribuire appunto alla fortuna uh, in realtà sono, sono, sono proprio delle uh, occasioni che ci creiamo noi da soli quando abbiamo il coraggio di osare e di sentire quello che si muove profondamente dentro di noi quindi uh, queste due carte indicano che questo è un anno dove bisogna assolutamente lasciarsi alle spalle Uh, le indecisioni, i dubbi, ma è piuttosto seguire il proprio sentire. Vediamo invece che cosa ci dicono uh, la car le carte del destino. Ecco che viene fuori la signora delle stelle. La signora delle stelle la carta recita così. La dea indica la direzione, ma non la impone. Un po' come dire, spesso noi conosciamo già quale sarebbe... La direzione che vogliamo seguire, quale, dove vorremmo andare, cosa bisognerebbe fare, però non abbiamo, anche se, se le coincidenze chiamiamole così, ci indicano la strada, e spesso non abbiamo il coraggio di seguirle. In realtà, quello che noi sentiamo, se dentro di noi abbiamo un sentore, è arrivato il momento di seguirlo, perché sarebbe la, la scelta giusta, eh, la decisione giusta per. Um, per ottenere soddisfazioni, avanzamenti di carriera, di, nella propria vita, eh, crescita a 360 gradi. È ovvio che occorre un po' di coraggio e un po' di perseveranza, ma con la fiducia che eh, gli ostacoli che finora abbiamo trovato sul nostro cammino saranno abbattuti. Eh, bisogna un po' perseverare, un po' appunto affidarsi e anche se magari all'inizio dell'anno Uh, anche se abbiamo qualche idea sembra che nulla vada dritto, no? ogni cosa che facciamo ci sembrerà di avere le cose contro, non, non, abbia, non abbattiamoci subito ma perseveriamo, cerchiamo soluzioni alternative, uh, insistiamo, se sentiamo che è la, che è la nostra via uh, non esitiamo, cioè non, non ci tiriamo indietro, non lasciamoci uh, fermare da, da piccoli inconvenienti. Allora, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, per aver seguito le, le previsioni per il segno del sagittario e vi do appuntamento al prossimo video dove ci occuperemo delle previsioni per il segno del capricorno. Io sono Iris, vi ringrazio di essere stati con noi a nome mio e a nome di Astro Center Italia. A prestissimo!